illustriamo oggi quello che è il nostro bilancio di previsione triennale che eh, chiaramente sarà illustrato nei dettagli dall'assessore tuttavia mi preme eh, ragionare con voi su alcuni principi generali da un lato qual è il metodo che abbiamo seguito dunque abbiamo inizialmente eh, ragionato sulla programmazione ossia quali sono gli obiettivi che vogliamo perseguire e questi sono stati trasposti all'interno del DUP, il documento unico di programmazione, solo dopo è stato fatto chiaramente il bilancio, quindi sono state stanziate le risorse in base agli obiettivi. Un metodo diciamo che per noi è di buon senso che peraltro è anche previsto dalla legge e abbiamo iniziato anche qui a reimpostare un nuovo metodo di lavoro. Anche quest'anno eh, chiuderemo chiaramente il bilancio di previsione nei termini e quindi possiamo dire che ormai la stagione che abbiamo iniziato l'anno scorso con una regolarità eh, sul bilancio, sui tempi, sulle modalità insomma è, è ben avviata e, e intendiamo continuare in questo modo che è quello che ci consente di garantire alla struttura tanto centrale quanto periferica dei municipi di lavorare in maniera corretta. Ma soprattutto cos'è importante? Sono importanti gli obiettivi che abbiamo perseguito con, con questo bilancio, sono prevalentemente tre. Fine a Scroccopoli, completa fine di Scroccopoli, quella che abbiamo visto fino a questi giorni, non ultimi gli interventi sulle case occupate. Due non aumentano le tariffe, non aumentano le rette per gli asili nido, non aumentano le rette per il trasporto scolastico, non aumentano le rette per le mense scolastiche, non aumentano le rette per eh, i mercati. Tre Investimenti. Investimenti soprattutto sugli ultimi. Ai municipi quest'anno vengono dati, con il bilancio di previsione, 36 milioni in più da investire sul sociale, per un totale complessivo di 271 milioni di euro ai municipi vengono dati 30 milioni in più per investimenti straordinari sulla manutenzione delle strade sulle scuole ancora investiamo altri 28 milioni sulla manutenzione delle strade di grande viabilità e 65 milioni di euro vanno per gli investimenti sul dissesto idrogeologico per contrastare il dissesto idrogeologico e per avviare il lavoro di rifacimento delle fognature di Roma questi sono un po' i pilastri sui quali ci siamo mossi.